Ciao a tutti, come state? Per chi non mi conosce, io sono Francesco e sono un insegnante di italiano online su VaporettoItaliano.com In questo video vorrei parlarti del mio ebook gratuito Parliamo Italiano, 6 Tips to Fluency Se non lo hai ancora fatto, puoi scaricare l'ebook cliccando sul link qui sopra È gratuito ed è una risorsa molto, molto importante perché qui ho raccolto le tecniche principali per imparare o migliorare l'italiano in modo efficace e troverai anche le risorse migliori per imparare l'italiano e dove trovarle. L'ebook è diviso in sezioni, ognuna dedicata a una specifica tecnica. Per esempio scopriremo come essere circondati costantemente dall'italiano, come avere l'italiano costantemente con noi. Questo è importante perché permette al nostro cervello di familiarizzare con la lingua. Vedremo anche come rendere lo studio dell'italiano un'abitudine divertente e scoprirete le risorse che ci sono in internet, le applicazioni migliori per imparare l'italiano e dove trovarle. Vedremo anche quali sono le tecniche migliori per imparare un po' di italiano ogni giorno. Per costruire giorno dopo giorno un vasto vocabolario. E vedremo anche come praticare in modo efficace, rilassato e senza stress. Questi sono solo alcuni dei punti che troverete nel mio ebook. Se lo avete già letto, fatemi sapere cosa ne pensate. Se non lo avete letto, scaricatelo cliccando sul link qui sopra. Noi ci vediamo al prossimo video. A presto! Ciao!